L'Odio no, all'Occidente fragile il pensiero, o nel presente la linea vita. Mi muovo a tratti, a tratti quasi vivo, a conti fatti in asti di libertà. Se penso a me non ho tempo per pensare, e se non penso no. lanciare questa rabbia insidiale questa staticità angoscia che impregna questa città. Se penso vero non ho tempo per pensare e se non penso non troverò niente che mi dia la forza per lanciare questa labbia e insidiare questa staticità. Voglio incendiare la mia rabbia alla grotta! Voglio incendiare...